Questo delle scie è un progetto globale annunciato da Stranamore e Teller nel 1997 ad Erice, operativo pienamente almeno dal 2007. Io, che ormai sono consapevole di tutto questo e vedo i cieli stuprati da scie e ridotti ad un patchwork chimico prima del 2013, non avevo notato niente. Quando ho realizzato che il fenomeno fosse reale, per averne trovato le prove su internet, ero ancora convinto che quegli aerei e quelle strane scie nel cielo sopra casa mia non ci fossero. Ovviamente non era così. Il cielo era già un obrobrio di tracce intersecanti da molti anni, anche qui, solo che io, pur con dieci decimi, non lo avevo mai visto. Sono dovuto uscire sul terrazzo a vedere per la prima volta. Che simpatica Epifania! Come è possibile che non lo avessi visto? In qualche modo dovevo già avere nella mente l'immagine del cielo chimico striato di scie. Immagine associata a sensazioni piacevoli, perché, anche se non la percepivo, evidentemente i miei occhi guardavano il cielo. E tutto questo doveva essere accaduto anche agli altri. Signora, se viene qua, cortesemente, vorrei chiederle come potrebbe descrivere oggi il cielo. Su il cielo incantevole. Perché? Ah, il bianco, l'azzurro, il grigio. Su il cielo incantevole. Su il cielo incantevole. Qual è il mezzo per inserire un'immagine palesemente innaturale del cielo? dentro le teste di tutti cosicché la percepiscano come normale? i media hanno cominciato ad infilare aerei con scie in momenti topici dei film più visti come Super Fantozzi. in un episodio a Gerusalemme Fantozzi deve consegnare una croce in via Crucis la scena finale mostra una quarta croce che viene alzata. Si ha giusto il tempo per ridere, 10 secondi, ma non per ragionare sull'anacronismo della scia. Possibile che questa inquadratura abbia passato tutte le fasi della lavorazione, montaggio compreso, e nessuno se n'è accorto. In realtà, la scena è stata costruita in questo modo intenzionalmente ma il climax del divertimento nel film è senz'altro la scena dove il kamikaze giapponese si butta col paracadute ed atterra in una ridente e tranquilla cittadina Hiroshima quando lo vedi la prima volta Avevo le endorfine che mi uscivano da tutti i pori, mentre ero stanco per aver riso per più di un'ora. In quel momento, a cavallo dell'episodio seguente, minore, di cui si sente già l'audio, hanno piazzato questo spezzone. Nascosto in quella ridente tranquilla cittadina di provincia. Quel giorno Fantozzi aveva ignominosamente marinato l'ufficio. Stato emotivo di piacere intenso e, paff, immagine stampata nell'inconscio. I messaggi subliminali, come i ricordi normali, si fissano nella memoria se siamo in stato di forte benessere o malessere. L'emozione è il collante della memoria. Nell'episodio 26 della serie 20 di Pokémon, stessa procedura. Hanno infilato una scia realistica con rumore d'aereo in un momento topico emotivamente del racconto. Il personaggio soffre un dramma. Crede di doversi trasferire perdendo gli amici. Anche il suo Pokémon piange perché non vedrà più Pikachu. Il ragazzo non riesce a raccontarlo a nessuno, si tiene tutto dentro a fatica, finché i compagni, preoccupati per il suo strano comportamento, lo attendono sulla via e gli fanno dire la verità. Nell'attimo esatto in cui confessa il suo cruccio, stacco sul cielo. Non sentiamo la frase che dice, sostituita dall'aereo ma nella scena successiva la tensione accumulata è sciolta. Gli spiegano che partirà solo per pochi giorni. Fine del dramma. What's something's bothering you? You can talk to us. Don't be shy. You can always tell us the truth. Ash is right. Uh, the truth is ah! You're moving? Yeah. In questa maniera, scene mai vedute prima vengono registrate in memoria e associate ad uno stato piacevole. Ogni volta che saranno presenti nella realtà, non le vedremo neanche. Vivremo la pace dei sensi. Altri esempi. Doraemon. Dicono che pioverà nel pomeriggio arriva una bassa pressione space dogs guardare sempre il cielo questa è una scia realistica quando c'è lui che è cattivo sullo sfondo ma è terribile, sta spaventando i cuccioli li atterrisce guardate dietro, qui ce l'ha con un pappagallo Op, che voletto scia di X ad una parata Che bel cielo! Che teneri! Vediamo come parte Jet in ogni puntata! Che bel decollo che fa! Ok, scia! Qui è senza scia! Eccola qui, bella vaporosa! Anche le scialari alari aiutano a trasmettere il messaggio. Nei cartoni, ogni cosa che si muove e vola deve avere una scia. Anche se è una scia agricola. Guardate il cielo qui, le nubi. Che belle nuvole! Il dettaglio con cui sono rappresentate le scie, è maggiore del dettaglio dei personaggi qui il vero personaggio non è l'aeroplano ma le scie scie alari, scie agricole quando c'è il logo a sinistra ci sono delle sciette in alto, vedete si può sciare anche con un estintore o con un raggio gravitazionale, con un orsetto del cuore. Notate la scia bianca nelle nuvole. Si può sciare con dei tappeti volanti. Eccoli: in topolino questi voletti li abbiamo visti tante volte. Notate come la scia è vaporosa, ha più dettagli e movimento degli altri personaggi. La scia è il messaggio. Pikachu all'aeroporto. Il rumore dell'aereo si deve sentire. Pippo, sempre il cielo guardate. Topolino. Pippo pesca dietro i pini tre scie. Minnie e Paperina in auto. Stop. Che gambe sexy. Incredibile. Wow. Siamo perplessi. I Dalton. Queste scie. Non sono proprio realistiche. Stiamo andando sullo stilizzato, come in Zig e Sciarco. La pallina cade in un cielo pieno di strisce, ma non saranno strisce d'aereo. Sì, Zig vive in un rottame d'aeroplano, a ricordarci il messaggio.